Sta per salire il collega Angelo Ventrone. Eh, mentre sta salendo, ci tengo a portare i saluti del Dipartimento di Scienze Politiche, che con la Fondazione di Bagno ha organizzato queste due giornate. Eh, Nell'ambito di un'operazione cooperazione eh, che è continua e molto feconda, eh, ricordo la Scuola di Buona Politica durante tutto l'anno, Lector in Fabula. Diciamo che attraverso un rapporto che è formale ma soprattutto sostanziale eh, le dinamiche delle iniziative comuni fra eh, il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università Aldo Moro di Bari e la Fondazione di Vagno appunto sono molto eh, intense e, e lo saranno sempre più in seguito. Io oh, nel salutare eh, essendo uno studioso di integrazione europea eh, sempre quando si parla di guerra e eh, di guerra eh, nella nostra Europa e di guerra poi nel sud dell'Europa nell'Adriatico non posso non fare riferimento a, a quanto siamo fortunati aver sviluppato il processo di integrazione europea dopo la seconda guerra mondiale perché è giusto sempre più ricordare questi avvenimenti che hanno portato milioni di morti in Europa e far comprendere, poi in particolare questo è ricordare ai giovani, quale valore immenso sia aver reso impossibile, direi, al eh, 99,9% che certe circostanze, certe situazioni possano riprodursi. Eh, perché in realtà forse... Eh, queste guerre erano in parte una contraddizione perché eh, l'Europa è sempre stata unita da un profondo humus culturale, perché pure nella sua diversità si parla di cultura europea, si è sempre parlato di cultura europea, mobilità fra gli intellettuali, gli artisti all'interno del nostro eh, continente. In fondo tutte le guerre, tantissime, erano una contraddizione, rappresentavano una contraddizione per molto tempo inevitabile humus fecondo che univa sempre abbiamo creato le situazioni per le quali i di, il processo di pace sia è irreversibile, questo lo si dimentica troppo spesso e lo si ritiene qualcosa di scontato, scontato non lo è mai, non lo può essere nel nostro Adriatico, che è una risorsa Enorme, non dimentichiamo che rappresenta l'Adriatico un ventesimo del, come acque del mare Mediterraneo la sola ricostanza che un quinto del pesce pescato sia invece nell'Adriatico dice già qualcosa della ricchezza del nostro Adriatico un, l'Adriatico unisce terre che eh, contengono anche profilo di estrema importanza le tre religioni fondamentali che convivono fino ad oggi, hanno convissuto in maniera tranquillissima in questa area, contrariamente a quanto succede altrove. Ed è un esempio importantissimo di costruzione dello sviluppo sociale, politico ed economico, senza farsi oscurare esasperazioni di carattere religioso quanto in questo momento tutto ciò sia estremamente eh, pericoloso. La eh, anche volontà da parte dei paesi che si affacciano sull'altra sponda eh, dell'Adriatico di entrare a far parte eh, dell'Unione Europea è un altro elemento di costruzione forte dei legami fra i popoli delle due eh, sponde. Eh, io ricordo sempre eh, mi pare un elemento indubitabile che eh, quella pace costruita all'interno dell'Europa sia anche stato un valore esportato nei Balcani non, sappiamo che c'è stato un momento durissimo in cui eh, c'è scoppiata una guerra nella Jugoslavia con grandi responsabilità anche da parte dei nostri eh, paesi europei che si schierarono chi da una parte e chi dall'altra, accendendo ulteriormente anime, gli animi non ce n'era bisogno, ma io ricordo sotto un altro profilo, prego il professor... Di... Sì. Eh, ...un altro profilo ricordo che eh, quando si è verificata la autodichiarazione di indipendenza del Kosovo che eh, la Serbia, che decisamente i serbi non sono precisamente un popolo molto pacifico e, e, e che i serbi ritengono quella regione parte integrante della loro storia, delle loro, loro eh, radici, e, e beh, eh, se non si inserisse tutto questo nel contesto del processo di integrazione europea eh, non si capirebbe come mai, eh, sarebbe molto singolare, che a Monte di la, una Serbia che si vede privare una propria regione importantissima della propria storia non sia stato sparato un colpo di fucile per così dire proprio perché sapeva la Serbia che la eh, possibilità di un futuro avanzare del processo di adesione all'Unione Europea sarebbe stato immediatamente cancellato ecco il valore esportato del processo di pace anche al di fuori dei Paesi membri dell'Unione Europea. E sotto questo profilo mi ricordo proprio parlando di quella guerra eh, di Belgrado che fu bombardata, mi è rimasto molto impresso quando all'epoca avevo una responsabilità all'interno della provincia di Bari e in particolare della Pinacoteca Provinciale, che subito dopo quella guerra facemmo un accordo con la splendida Accademia, eh, splendido museo d'arte eh, di, eh, di Belgrado eh, e con uno scambio oh, di, di beni artistici, eh, loro portarono a Bari le eh, splendide collezioni e, e noi portammo al museo di Belgrado eh, la splendida collezione eh, che eh, c'era parte delle collezioni nostre dei macchiaioli. Io mi ricordo come nel Belgrado, ancora con le rovine dei nostri bombardamenti, fumo accolti con grande amicizia e come quello rappresentò il primo incontro a Belgrado con uno dei paesi che avevano bombardato l'Europa con autorità istituzionali. Ecco, il ponte della cultura che diventa elemento centrale. La cultura è l'elemento che fra nell'evento dell'Adriatico le culture al momento in cui si incontrano, al momento in cui diventano elemento di condivisione eh, di confronto per creare qualcosa, per creare una crescita complessiva dei popoli è un elemento di collante fortissimo, ecco perché questo Adriatico che è, è stato fonte, luogo di scontri terribili eh, cimitero all'aria aperta eh, di centinaia e migliaia di morti oggi invece deve essere quel eh, collegamento culturale e politico che potrà rendere sempre più forte eh, la nostra Europa quindi ricordare la guerra per capire come è importante è stato superarla e non dimenticarlo e quindi non abbandonarsi a richiami che possano pericolosamente portarci indietro nella storia. Ora però lascio la parola ad Angelo Ventroni, siamo onorati di salutare il professor Ventrone dell'Università di Macerata che è passato per la Puglia perché ha insegnato anche nell'Università di Lecce, quindi è un ritorno molto gradito da noi, lavora e studia in quella bellissima città a sua volta che è macerata e che ha scritto moltissimo eh, sulla prima, sulla seconda guerra mondiale ma che ora eh, ci eh, parlerà del, dei nemici eh, del momento in cui scoppiò nel periodo del scoppio della prima guerra mondiale i grandi scontri interni in Italia, fra interventisti, neutralisti, pacifisti e così via e come tutto questo nazionalmente era l'espressione di problematiche politiche molto più ampie. Prego, professor Ventro. Il primo elemento discriminante, quanto tempo Quanto, Filippo? Benissimo. Ottimo. 35 minuti, va bene? Benissimo, allora grazie naturalmente a tutti voi per, per la presenza, a Thierry Vissol per, per l'invito, a chi mi ha presentato, Insomma, oggi cercherò allora di raccontare, grazie, di raccontare la, la prima guerra mondiale da un'ottica un, eh, un po' inusuale. E attraverso appunto la figura del, del nemico interno. Allora innanzitutto chi è il nemico interno? Il nemico interno è colui che complotta contro la propria nazione e quindi è accusato di essere al servizio, al soldo del nemico esterno. Quindi come vedremo la figura del nemico interno e la figura del nemico esterno sono strettamente collegati. Nemico esterno naturalmente lo, lo sappiamo, eh, gli austro e eh, i tedeschi in particolare, gli ottomani eh, molto, eh, molto meno. Nemico interno invece adesso vedremo chi è, eh, chi è che rientra in questa, eh, in questa categoria. Allora, mi serve, mi utilizzerò anche delle immagini e... Eh, Qua emergerà subito come nella politica è evidente la presenza di una componente eh, persecutiva, cioè il, eh, la tendenza della politica così diffusa anche ai giorni nostri è quella di giustificarsi più sulla base delle colpe o dei difetti, delle mancanze dell'avversario che sulla base delle proprie qualità e questo appunto emergerà chiaramente dalle immagini che, eh, che vi mostrerò. La propaganda politica quindi spesso si basa sulla distinzione netta tra bene e, eh, e male e l'iconografia eh, eh, è molto utile da questo punto di vista perché il legame eh, tra l'elemento morale e quello fisico è molto forte, cioè la bruttezza fisica in realtà tende a esprimere anche una eh, bruttezza, eh, bruttezza morale. Tutto questo è tanto più vero in tempo di guerra quando... Il linguaggio tende a farsi brutale, vedremo delle immagini di tipo fumettistico ma molto, molto forti, molto violente, eh, il linguaggio diventa dicevamo, brutale, eh, l'odio è una categoria centrale, la violenza contro il nemico, altrettanto... E eh, si perdono le sfumature, si perde la problematizzazione. La parola razionale nella propaganda bellica tende sempre a indietreggiare, si, cercano, si cerca di usare immagini suggestive. Eh, L'obiettivo non è indurre alla riflessione, ma indurre all'azione. Non si vuole aiutare a problematizzare, ma si vuole anzi assolutizzare quello che è il messaggio che, eh, che si lancia. Si cercano in definitiva risposte prevalentemente eh, emotive perché in fondo il principio è eh, che il, bisogna generare paura che a sua volta genera altra paura in un meccanismo infernale naturalmente che rende, tende a rendere poi la mobilitazione delle coscienze permanente. Questo è l'obiettivo di chi ha il, eh, il potere. La, come ci hanno insegnato gli antropologi e in parte anche gli storici a cui un po' appartengo, eh, la violenza fisica e morale tende a crescere quando una comunità eh, sente venir meno, indebolirsi il senso di, eh, di appartenenza. Ciò che spaventa non è tanto l'incontro con il diverso, ma è il fatto che il diverso può portare alla perdita. Dei, alla crisi dei cardini morali su cui si regge lo stare, eh, lo stare insieme e quindi nei momenti di crisi sociale diventa più forte in parte come sta succedendo anche appunto nei, nei nostri anni la demonizzazione dell'avversario eh, dell allora la prima questione a cui partire è la guerra rigeneratrice perché settori influenti, rilevanti della cultura e della politica europea e non solo europea, occidentale in senso generale, anche negli Stati Uniti ci sono movimenti simili perché ritengono che la guerra abbia un compito rigenerante. Per noi è difficile capire questo oggi perché noi veniamo dopo i 10-11 milioni di morti della prima guerra mondiale, poi dopo i 50 e più milioni della seconda guerra mondiale, dopo Auschwitz, Hiroshima, insomma è difficile per noi pensare che qualcuno abbia creduto veramente che la guerra avesse un compito rigenerante, che fosse necessaria, che nella pace i popoli e gli individui tendessero a degenerare. Perché noi abbiamo interiorizzato che invece è proprio attraverso la pace che ognuno di noi ha la possibilità di valorizzare meglio se stesso la propria personalità. Nella prima metà del XX secolo per molti così, eh, così non era. E la questione appunto, un po' inusuale forse, su cui vorrei, di cui vorrei raccontarvi è appunto l'immagine del mondo che cambia tra fine 800 e inizio novecento e che produce anche effetti nel campo di cui ci occupiamo cioè nella propaganda politica e nella demonizzazione dell'avversario cioè attraverso la figura del nemico politico emergono in controluce, mi sembra, le grandi paure che caratterizzano l'Occidente tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del, eh, del Novecento. Fine dell'Ottocento in, e inizio del Novecento c'è una grande ondata cosiddetta neuromantica no? in, che critica il positivismo e che vuole, cioè, che mette, riporta eh, in, eh, in primo piano la complessità dell'essere umano, il valore delle emozioni, la presenza degli elementi irrazionali nell'agire eh, nell umano ma appunto quello che spesso si tende a dimenticare è che questa ondata neuromantica che pone l'irrazionale in primo piano ha in realtà basi scientifiche cioè esprime in gran parte convinzioni della scienza del, eh, del periodo senza capire questo credo che non riusciamo a capire eh, alcuni elementi di fondo degli anni che, di cui oggi, eh, ieri e oggi eh, abbiamo parlato. Allora, la questione centrale da cui partire a mio avviso è che tra fine ottocento e inizio novecento scompare ogni residuo di antropocentrismo, cioè l'uomo non si sente più in nessun modo il centro eh, dell'universo. Le scoperte scientifiche hanno tolto questo ruolo centrale, definitivamente tolto questo ruolo centrale al, all'individuo. E come vedremo la politica cercherà di colmare questo vuoto, cioè cercherà di restituire centralità all'essere eh, all umano. Vado insomma, rapidamente ma possiamo richiamare il darwinismo. Il fatto che la vita è lotta per l'esistenza, che c'è una selezione naturale e che quindi eh, non solo le, le specie lottano tra di loro per conquistare spazio vitale, ma eh, si estinguono nel corso del tempo, si trasformano e si estinguono. In fondo si pensa che l'uomo farà la fine che hanno fatti i dinosauri, è comparso nel corso dell'evoluzione e a un certo punto sparirà. Pensiamo alle scoperte geologiche. Sto prendendo un po' dalla da, lontana ma mi perdonerete perché poi vorrei eh, insieme a voi ragionare su alcuni elementi che ci permettono di interpretare le immagini che vi farò vedere. La geologia, ancora a fine del 1600 si pensa che la Terra abbia 4.000 anni di vita, cioè 2.000 anni da Cristo in poi e risalendo eh, nell'arco delle generazioni elencate nella Bibbia si arriva a circa 4.000 anni di vita invece la scienza dimostra che la Terra ha milioni, decine, centinaia di milioni di anni di, eh, di vita anche questo vuol dire che l'uomo è una semplice comparsa nella storia di un evento molto più grande di lui la teoria atomica, vengono scoperti gli atomi quindi quello che vediamo non è reale, quello che sembra solido, in, quello che sembra pieno in realtà è vuoto, e, la materia perde energia, anche il sole a un certo punto si spegnerà e con esso finirà la vita sul pianeta della, eh, della Terra. La relatività di Einstein, non esistono misure assolute, ma anche la psicanalisi salta il confine tra razionale e irrazionale, tra desiderio di vita e desiderio di morte, Eros eh, e Thanatos tra presente e passato no? il presente è pieno del passato è condizionato strutturalmente dal, eh, dal passato poi pensiamo anche a come cambia la, la, la vita la dinamicità la velocità della vita e una delle grandi paure dell'essere umano è il cambiamento e quando il cambiamento è molto rapido e se sembra troppo rapido, provoca delle reazioni di rigetto, com'è quello che, come quello che accade, che capita proprio mh, negli anni di cui parliamo. Pensate alla comparsa del telefono, eh, il radiotelegrafo, la bicicletta, la bicicletta sembra oggi far ridere, però in realtà a fine 800 è uno dei simboli della libertà sessuale dei giovani, un po' come l'utilitaria Fiat 500 la Fiat 600 nel dopoguerra, no? perché i giovani si spostano rapidamente e si sottraggono al controllo degli, eh, degli anziani. L'automobile a inizio del Novecento corre già a 140 km all'ora, i treni a 120, l'aeroplano, il cinema: insomma, le barriere di spazio-tempo saltano, saltano completamente, la vita si, si accelera e questo è espresso anche molto bene dal, dall'arte. Eh, il, il confine fra pieno e vuoto salta, ad esempio nella scultura nel cubismo ad esempio, eh, saltano i confini tra i colori e gli oggetti nell'impressionismo, tra interno ed esterno l'architettura che ricorre al cemento armato e al vetro, eh, tra notte e giorno con l'illuminazione elettrica, insomma ci sono fenomeni enormi. L'idea che avevo io dei miei nonni, che sono tutti di fine ottocento, di un mondo statico, in realtà quando mi sono trovato a studiare queste cose ho visto che era del tutto falsa, è un mondo che cambia molto molto rapidamente in modo simile appunto a quello che sta accadendo, eh, accadendo oggi. Sono quindi fenomeni enormi difficili da governare, pensate anche a tutto quello che accade, il dominio europeo che appena conquistato nell'età dell'imperialismo già comincia a scricchiolare a fine ottocento, inizio novecento, con la rivolta dei boxer e anche in, in Africa, con il successo dei giapponesi contro i russi, per la prima volta un popolo di colore sconfigge in una eh, guerra tradizionale un popolo eh, occidentale. E allora c'è questa immagine, se funziona, Sì. questa è la copertina di un opuscolo di pubblicità per i raggi X, eh, che secondo me mostra bene l'irrequietezza di questi anni no? da una parte si vede una bella donna dall'altra attraversata da X si vede la morte sotto no? Sembrano un po' le danze macabre del, eh, del medioevo ma secondo me questa immagine eh, mostra bene l'irrequietezza che attraversa la bella, eh, la bella epoca non è un caso che in quegli anni eh, si parli di crepuscolo dei popoli, di atmosfera simile alla fine dell'impero romano insomma la terra trema sotto i piedi degli uomini di quel, eh, di quel periodo la fantascienza da questo punto di vista è interessantissima, soprattutto in un autore come Herbert G. Wells che eh, mostra eh, quello che sta, quali sono le paure vere dell'uomo del, del tempo nell'uomo dell'anno un milione racconta come proprio le, le mollezze di quest'uomo che attraverso la macchina del tempo viaggia nel futuro vede come le mollezze, eh, le comodità nate con, eh, dalla civiltà moderna in realtà eh, modifichino non solo la morale ma addirittura il fisico degli esseri umani l'uomo del futuro è un uomo con un corpo piccolo, gracile, una grande testa, grandi occhi cioè uno capace di pensare molto ma in realtà di non agire sulla vita eh, devono vivere eh, i protagonisti di cui parla Wells in questo romanzo devono vivere eh, sottoterra immersi in liquidi tiepidi eh, anche perché il sole poi si è, eh, si è raffreddato nella macchina del tempo Wells racconta di una sorta di devoluzione che non è quella di cui si parlava qualche anno fa ma è il contrario dell'evoluzione cioè che a un certo punto grazie alla scienza e alle macchine la comodità della vita contemporanea rende, eh, rende il fisico dell'uomo sempre eh, più debole, più fragile, fino a che col passare del tempo eh, resta un solo essere vivente, che Wells descrive, circolare con un po' di tentacoli che si trascina eh, lentamente davanti a un mare fermo, no? quasi immobile e questa è la paura dell'entropia su cui vorrei, eh, vorrei tornare. Un, un altro romanzo di Wells, Il risveglio del dormiente, che anticipa 1984 di Wells e credo che Wells in realtà eh, nelle prime pagine del 1984 tenga conto di questo e ringrazi eh, Wells, eh, scusate, eh, Orwell, ringrazi Wells perché eh, il romanzo è ambientato anch'esso a Londra, 1984, insomma è un'ambientazione molto, molto simile. L'uomo che si sveglia dopo 200 anni, il protagonista del romanzo si sveglia dopo 200 anni, cosa scopre? Che c'è un governo tirannico, Londra è governata da un governo tirannico, le città sono grandi prigioni e c'è una domanda fondamentale. Il protagonista dice ma che futuro stiamo preparando? Stavamo preparando questo inferno, noi, lui si addormenta nel 1903, eh, l'anno di pubblicazione del libro, stavamo preparando questo inferno e nessuno di noi se ne era reso conto. No? Ecco questa credo che è la domanda chiave per capire eh, quello che, eh, gran parte di quello che accade in, in quegli anni. Anche le scienze eh, naturali eh, stanno eh, certificando noi oggi sappiamo che non è vero, ma in quel momento sembra, sembra proprio così. Stanno certificando che l'universo materiale eh, sta cambiando e agisce sul corpo dell'uomo e lo peggiora. E peggiorando il corpo dell'uomo peggiora la morale, peggiorando la morale peggiora il corpo dell'uomo. No? C'è un legame fortissimo in quegli anni nella scienza tra mente e, eh, e spirito, come si diceva. C'è un, uno scritto famoso e veramente interessantissimo di Georg Simmel, Le metropoli e la vita dello spirito, che descrive proprio cosa, cosa succede. No? Detto in estrema sintesi, eh, la frenesia della vita moderna provoca un'intensificazione della vita nervosa. e Il sistema nervoso dell'uomo non è abituato a gestire eh, questo cambiamento frenetico incessante che caratterizza la vita moderna. Quindi come reagisce l'uomo? Si chiude dentro se stesso, diventa un blasé, no? cioè diventa un uomo che rendendosi conto di essere impotente eh, nell'azione eh, sul mondo esterno, si chiude in se stesso e, e si autosvaluta, no? eh, si, si considera esso stesso impotente, eh, diventa... Un, un uomo appunto incapace di agire, e la parola impotente è significativa e su questo ci, eh, ci torneremo, ma nella, nella metropoli dove dominano, le persone non si conoscono, quindi dominano relazioni basate sul calcolo dell'utile, no? mentre nei piccoli paesi, nei piccoli centri dice Simmel la gente si conosce, domina una vita affettiva conosco i posti, no? l'affetto d'altronde lo sappiamo, l'affetto nasce sempre dal riconoscimento, no? quando io riconosco qualcuno o qualcosa posso provare affetto. E nelle grandi città questo non è possibile, vicino a me in metropolitana o sul bus vedono sempre persone diverse, quindi l'uomo tende a valorizzare il calcolo dell'utile ovvero tende a valorizzare la parte più esterna del proprio cervello, la corteccia cerebrale dove risiede la razionalità, che è eh, quella che si è evoluta per ultimo. Gli strati più profondi del cervello, i primi dove ci sono le emozioni, sono sostanzialmente inutilizzati nella vita, eh, nella vita metropolitana e quindi l'uomo, anche questo, favorisce una vita anaffettiva diremmo oggi dell'uomo nella, nella metropoli, cioè una vita emotivamente povera ecco eh, l'enfatizzazione della guerra, il desiderio di guerra non si può capire se non anche come tentativo di sfuggire a questo impoverimento emotivo della vita che la modernità porta con sé, a questo allontanamento dell'uomo dalla natura e dell'uomo dall'altro uomo. La guerra è il mezzo più potente che eh, l'uomo ha a disposizione, si dice in quegli anni, per poter rovesciare questo, eh, questo cammino. Eh, vi faccio vedere ad esempio alcune immagini. Ecco, queste sono delle pubblicità sui rotocalchi dell'epoca, la Domenica del Corriere e altri ancora. Questa è la faccia del blasé, depresso, triste, incapace, come dicevamo, di, di agire sul mondo. No? E, eh, e questi sono dei rimedi che vengono proposti. Guardate qua. Adesso, eh. Vedete qui... Sono pubblicizzati dei rimedi. Queste sono pagine pubblicitarie. Pubblicizzate dei rimedi per eh, uscire dalla, dalla depressione del, del Blasé, l'uomo annoiato di tutto? No? Anche qui, adesso qua ah, forse si può ingrandire. No. Non so come si ingrandisce. Ma forse così no. no, non cambia niente. Allora dovete credermi sulla parola. Qui giù c'è una... Ah, ecco forse così? Sì. Eh, non so manovrare, volevo far salire. Comunque... Come? No, non è il depilatorio, è questo qui giù, uomini deboli, no? In cui volete voi guarire, cioè, eh, siete voi uomini che non riescono a dormire di sera, non avete appetito, vi siete sentite deboli, siete affaticati, avete sempre mal di testa, eh, avete problemi virili, eccetera, eccetera. Allora, e qua c'è la pubblicità dei prodotti da, da prendere. Adesso chissà come si esce da qua. Forse così. Ecco qua. Vedete, no? la modernità uccide, la modernità guarisce come si esce? soffrite voi di debolezza nervosa con, tutto, con tutti i malanni che si porta dietro? una cintura di pile a secco da mettere in vita no, per ritrovare quell'energia che ormai il corpo e la mente non sono più in grado di produrre da soli perché la modernità spossa l'uomo, lo costringe a cambiamenti continui che non riesce a, appunto a gestire vedete anche qua Vedete qua, uomo debole, la nevrastenia, vitative, anche qui un'altra marca di pile a secco, no? l'uomo che è capace di accogliere una donna perché grazie alle pile a secco ha ritrovato l'energia, è uscito dall'impotenza in cui il blasé è, eh, è precipitato, no? quindi l'impotenza sessuale è in realtà un riferimento simbolico a un'impotenza più, più generale, anche se bisogna dire che a eh, ogni finire di secolo eh, il maschio probabilmente colpito da questi cambiamenti che teme di non saper gestire eh, incontra, ha incontrato lo stesso problema, insomma il Viagra sostanzialmente ha questo significato no? eh, meno pubblicità si trovano per la, la donna, ma qua c'è il proton per le donne deboli però è meno, meno frequente come, eh, come immagine allora L'uomo è un uomo degenerato, è un uomo indebolito, quali sono i mali da cui guarire? Allora, vedete, questa è una copertina dell'asino, un settimanale, un mensile, un mensile credo, socialista. Eh, bisogna guarire dall'egoismo, no? il, il capitalista che ingoia il denaro prodotto... Dai, dai lavoratori qua l'analisi iconografica sarebbe interessante, lo dico molto rapidamente ma il colore nero della strega e il cappello a punta della strega diventano poi nel corso dell'ottocento il, il frac e la tuba del, del banchiere anche qui inizio novecento la borghesia che succhia il sangue dal lavoratore, no? vedete ali di pipistrello, poi ne troveremo altre immagini così, pungiglioni di scorpione, eh, il, sangue, il, rosso, il rosso sangue. Ed ecco qui ancora guerra di Libia che anticipa molti degli elementi che si troveranno nella prima guerra mondiale, questi sono i socialisti, vedete che erano contro la guerra di Libia e arretrano, intimoriti, di fronte invece alla più grande Italia che sta realizzando se stessa, vedete per terra la, la, la piuma e l'arco che era il simbolo del centauro socialista, la, la, la cultura e no? la, la conquista del, del cielo. E, eh, ci sono tante citazioni che si potrebbero, eh, si potrebbero utilizzare al riguardo, c'è un libro, di, si intitola Maschilità di Giovanni Papini, pubblicato nel 1915, la prima volta, raccoglie tanti scritti suoi. E in uno di questi dice, eh, il miele, e non mi ricordo che altro, eh, dice ma insomma io sì, studio, scrivo, ma poi esco, vado in campagna, mi arrampico, eh, sento il vento che mi accarezza la, la fronte, eh, vedo i contadini raccogliere il grano, no, partecipo con loro torno a casa e sono in grado di scrivere parole più maschie no? ecco questo è l'elemento di cui dicevo prima la necessità di ritrovare quell'energia che solo il contatto con la natura e il contatto con gli altri esseri umani ti permette di, eh, di avere e la modernità, la metropoli invece impedisce, impedisce tutto questo naturalmente la scienza conferma questo, pensate all'eugenetica al fatto che eh, la scienza che nasce per migliorare la qualità biologica dell'essere umano, eh, che afferma, un, eh, Gino Sanarelli era uno degli eugenisti più famosi eh, anche a livello italiano e anche a livello internazionale, e scrive un, in una prolusione a un congresso, al primo congresso di eugenetica che si svolge a Londra nel 1912. Scrive: eh, Ma insomma, l'uomo occidentale perde i capelli prima degli altri, ha le carie prima de, degli altri popoli, ha eh, la vista più debole, all'udito più debole la morfinomania si diffonde tra le classi elevate, l'alcolismo tra le classi eh, popolari, insomma da un quadro catastrofico aumentano i giovani scartati alla visita militare, insomma bisogna fare qualcosa, non è un caso che Sanarelli nel 12 scrive questo intervento e poi diventa un interventista, perché la guerra secondo lui, anche secondo lui ha esattamente questo, questo scopo. Eh, va bene direi di Mendel, ma il fatto che scopre che questi caratteri sono ereditari. E quindi questo pone un problema enorme. Se i caratteri degenerati sono ereditari, che futuro stiamo costruendo? E, eh, ma insomma adesso non voglio eh, rubarvi, eh, rubarvi tanto tempo, ma eh, Marinetti scrive nel 1914 «La guerra non può morire» poiché è una legge della vita. Vita è uguale aggressione, pace universale è uguale decrepitezza e agonia delle razze, guerra è uguale collaudo sanguinoso e necessario della forza di un popolo. No? E quindi alla fine, sono tante le frasi così, sono son tantissime, arriviamo appunto alla prima guerra mondiale, vediamo le immagini, alcune immagini del nemico interno e cerchiamo di decifrarle sulla base delle cose che eh, abbiamo detto ora. Qua naturalmente Turati, leader del Partito Socialista, no, sostanzialmente l'unico Partito Socialista che eh, si dichiara contro l'ingresso in guerra, insomma resta neutrale ma solo perché non può essere decisamente contro. Eh, a braccetto di Guglielmo II e Francesco Giuseppe no? appunto il nemico interno che complotta contro il, il paese questa è una cartolina nazionalista molto interessante perché c'è Mussolini crocifisso sulla croce metà angelico e metà guerriero romano no? perché i socialisti, Filippo Turati di nuovo ai piedi della croce con una grande forchetta in mano l'anno crocifisso quando Mussolini nell'autunno del 14 cambia posizione e diventa interventista no? mentre l'Europa brucia i socialisti che fanno? Pensano solo a mangiare no? la forchetta, questo poi è uno stereotipo che sarebbe rimasto nel secondo dopoguerra i democristiani vengono chiamati gli anni 50 i forchettoni no? non, eh, non, eh, non a caso e Mussolini c'è una frase che ho trovato che è molto interessante, quando Mussolini eh, diventa interventista dice di fronte al paese che ancora non ha deciso all'inizio del 1915 dice, scrive insomma bisogna decidersi o la guerra o se no finiamola con la, con la commedia della grande potenza facciamo delle bische, degli alberghi dei postriboli e ingrassiamo un popolo può anche avere questo ideale ma ingrassare è l'ideale della zoologia inferiore No? Ecco, chi pensa a sé, chi pensa solo a mangiare, chi privilegia la materia allo spirito, chi è un blasé appunto è un nemico, vedete qua ruba se stesso eh, chi nasconde oggi il denaro chi invece di sottoscrivere i prestiti nazionali lo nasconde sotto il materasso è naturalmente un nemico della patria è tentato dal eh, dal demonio, questa è la fine che devono fare i traditori della patria i neutralisti Giolitti, altri personaggi politici, direttori dei principali giornali eh, neutralisti tra fine 14 e inizio del 1915. Naturalmente il nemico interno vale anche sul versante opposto. Scalarini, noto vignettista socialista, descrive bene i proletari, si incontrano e sono esseri umani, pacifici, solidali. Prima della guerra, poi diventano due zombie quindi che non sono padroni di se stessi, che combattono l'uno contro l'altro. Oppure di nuovo l'egoismo borghese, no? la borghesia che spinge il proletariato a combattere quando si tratta di spartirsi la torta europea, ricaccia il proletario, tutto bucherellato dai fori dei proiettili che della guerra che ha fatto, lo ricaccia eh, indietro. Vi dicevo la violenza. Ecco, questo è un settimanale patriottico umoristico, è un po' difficile capire cosa c'è di umoristico, questo è Francesco Giuseppe con il cranio attraversato da una eh, baionetta, oppure ecco qui Francesco Giuseppe no, a mo' di forca, l'impiccatore dei patrioti italiani eh, dal 1848 in poi. Questa è un'immagine interessante perché qui entrano in scena direttamente le cose di cui vi dicevo. Questo è l'angelo della pace tedesca, in realtà l'angelo della morte naturalmente. Anche qui ali da pipistrello, pungiglioni di scorpione, giace su un mondo grigio, spento, senza più vita, no? un mondo entropico in cui tutto è in perfetto equilibrio, quindi la vita manca. Quello che è interessante è che le costole sono fatte da una, sono una pila di monete. E questo c'è un, un famoso fotomontaggio di Hartfield negli anni 30 su Hitler, dipinto a raggi, cioè descritto a raggi X con la colonna vertebrale fatto da una pila di monete, come a dire, no? pensa solo alle cose materiali, è un uomo senza spirito, è un, è un brutale materialista. E però questa immagine già anticipa l'idea. Vedete qua la fine della vita, lo scimmione con l'elmo prussiano a chiodo che schiaccia la donna, cioè la vita appunto, nei paesi dove arriva. Ecco un'altra immagine dell'entropia. Un tedesco, dopo la, che i russi hanno firmato la pace con i tedeschi, un tedesco rosso sangue che con un maglio sta inchiodando a terra, non so se si vede, sta piantando a terra dei chiodi sui russi. Questa è la pace tedesca. No? Questo anche è interessante. Eh, questa è una vignetta umoristica che... Eh, mh, prende in giro i festini omosessuali di cui sono dei grandi scandali tra fine 800 e inizio 900 presso la corte di Guglielmo II, imperatore di Germania, eh, emerge la notizia di questi festini omosessuali appunto eh, a casa loro, eh, adesso non riesco a leggere, vabbè, eh, tavola non mi ricordo com'è, a casa, eh, ah, ecco, in casa loro tavola rotonda in casa degli altri tavola rasa, tavola rasa no? quello che è interessante è perché l'omosessualità acquisisce qui un valore simbolico cioè l'omosessuale è sterile cioè è incapace di procreare ovvero è incapace di creare qualcosa, qualsiasi cosa di nuovo no? quindi i tedeschi che sono i portatori della modernità più radicale sono il popolo più industrializzato più avanzato scientificamente nell'Europa del tempo sono quelli appunto che, che vogliono distruggere il pianeta sono quelli che condann sono condannati alla sterilità e condannano il pianeta alla sterilità ma c'è un altro elemento interessante in questa vignetta che è evidente anche in questo eh, in questo volantino è il desiderio il nemico principale no? cioè il desiderio individuale, il desiderio egoistico, il desiderio materiale è il nemico della coesione sociale cioè l'enfatizzazione della guerra come abbiamo detto è la, eh, lo strumento per poter insegnare agli individui l'abnegazione, il sacrificio il dono di sé a un'idea non al raggiungimento di un bene materiale Mussolini quando diventerà duce del fascismo lo dirà Chiaramente, se io dovessi sintetizzare in uno slogan il senso del fascismo, direi il fascismo è contro la vita comoda. Ora devo chiudere, Ma quello che è interessante qui sono due vignette della tradotta, una rivista, cosiddetta rivista di trincea, che descrive il socialismo, no? l'unione sovietica dopo la rivoluzione, e vedete, vedete che il regno dell'arbitrio No? Il, il Giacobino che giace su un, una montagna di rubli rublati, no? l'intellettuale che fa bolle di sapone, no? astrattezza, l'arbitro e il dispotismo delle guardie rosse e vedete qui eh, l'asino che fa lezione, eh, la carestia che cammina nell'ex granaio d'Europa, la polizia che pesca nel torbido, il buonsenso che cammina a testa sotto, Ecco, questa è l'astrazione del socialismo, cioè di quella cultura che ritiene che tutti gli individui siano uguali, abbiano gli stessi diritti, debbano eh, camminare tutti insieme. È quella teoria che è considerata innaturale. Se Darwin ha detto e ha dimostrato che la vita è lotta per l'esistenza, il socialismo è una dottrina innaturale. E d'altronde Mussolini lo dirà chiaramente, nel nome del socialismo nessuno ha fatto nulla, i socialisti avevano promosso, promesso lo sciopero generale in caso di scoppio di una guerra voluta dalle borghesie, in realtà nessuno ha fatto niente. Nel nome del cattolicesimo nessuno alla fine ha fatto nulla, hanno tutti accettato la guerra, nel nome della nazione 70 milioni di giovani si sono mobilitati, sono andati a combattere e hanno messo in rischio, a rischio la loro vita adesso qua eh, l'ultima vignetta su cui mi, mi soffermo sempre della tradotta che imita il Corriere dei Piccoli che era nato nel 1908 vedete che c'è Purtroppo io qua non so ingrandire e quindi non riesco a leggervi il tavolo, lo posso leggerla. È tutto in rima, no, proprio come il Corriere dei Piccoli. Per rottura dell'esofago è defunto il re antropofago, desolata la tribù perché un capo non ha più. Eh, già secondo il vecchio rito il concorso viene bandito, misto al fischio dei serpenti va l'appello ai quattro venti. Quindi cercano un nuovo capo, si presenta il cannibale ghiottone, ma per troppa civiltà viene bocciato e se ne va. Si presenta un ergastolano, ma i delitti onde è macchiato sono pochi ed è bocciato. Si presenta una iena, mangiar morti è buona usanza, ma non fa schifo abbastanza. Carlo I che ha sostituito Francesco Giuseppe morto alla fine del 16, anche lui non è degno, ma alla fine viene Guglielmo col suo vario rinomato campionario d'arti barbare, armi sozze, gas, siluri e mani mozze. Le mani dei bambini e delle donne belle che si diceva i tedeschi avessero tagliato dopo l'occupazione, i cannibali a una voce: gridano tutti il più feroce, il più barbaro sei tu, degno re degli Zulu. Ecco, questo è il senso no? nella demonizzazione dell'avversario. Come vi dicevo prima, si può leggere in controluce la paura: si possono leggere in controluce la paura, il timore della modernità. E qua vedete appunto, eh, questa è una finta pubblicità di un giornale interventista in cui il, eh, per curare la Germanite, l'Austrite, la Turchite, cioè tutte quelle malattie che rischiano di contagiare gli italiani e di spingerli a chiedere una pace separata con i loro nemici, il che impedirebbe la rigenerazione del paese. Grazie. Grazie professor Ventrone per la bellissima e intrigante relazione, passo la parola a Thierry Vissol per...